Vi voglio parlare di uh, Padlet e come si fa a implementare una lavagna online. Eh, Padlet è una bacheca di uh, messaggi online che assembla su un unico luogo documenti, testi, annunci, video, audio, presentazioni e quello che si vuole. Si possono infatti eh, scrivere eh, questi annunci, eh, per prendere appunti sulla lavagna, può essere usata su, eh, per il lavoro collaborativo, l'organizzazione dei materiali è ottimale e, eh, ed è utile, molto utile per il brainstorming, può essere ottima per preparare dei portfolios da usare per costruire anche un diario di formazione e facilitare sicuramente lo scambio delle idee. Si interfaccia per comunicazioni in movimento, per processi in costruzione, per surriscaldare le presenze, eh, per far accadere degli eventi, per raccontare ciò che si trova, per fornire del, eh, degli esempi. Come fare? Nella pagina della, di ricerca di Google scrivo Padlet. Clicco sul primo link, Padlet, carta per il web, e eh, nel, in Padlet mi registrerò. Io sono già registrata. Eh, prenderete un account... E eh, dopo eh, potete fare login e una volta che siete eh, entrati, cliccate su New Padlet. Ora dobbiamo settare la nostra lavagna. Per queste operazioni, clicco sulla rotellina che trovate alla vostra destra. Metto un titolo: il titolo sarà Tutorial. una description questa è una dimostrazione posso mettere dei uh, tag mm, e quindi posso mettere formazione poi eh, vado a posso inserire un'icona vicino al titolo, un portrait, eh, posso scegliere tra quelle disponibili, ce cioè ne sono diverse, oppure posso uploadare dal mio computer quella che eh, ho preparato. Eh, ne metto una qualsiasi, metto l'icona di Padlet, e la vedete comparire nell'intestazione eh, proprio della lavagna. Posso eh, scegliere una, uno sfondo, un wallpaper, eh, ne ho molti a disposizione e potete anche eh, uploadare il vostro se sì, questi non vi soddisfano abbastanza. Ne eh, prendo uno che mi piace, di quelli disponibili, ah, poi eh, dovrò settare il layout, ho tre possibilità, il free, il free form, cioè che i messaggi mi vengono eh, inseriti in, eh, quindi in maniera libera sulla lavagna, oppure lo stream che mi vengono inseriti in una successione, oppure grid in una griglia. scelgo grid e ehm, dopo di eh, che vado a settare la privacy. La privacy, eh, mi chiede in privacy se voglio o lo voglio il mio padre privato eh, protetto da password oppure che il link sia visibile eh, a quelli che hanno eh, l'indirizzo e quindi è un indirizzo pubblico, ma non comparirà sulla pagina iniziale di Padlet, oppure totalmente pubblico, cioè che qualsiasi persona ricerchi a Padlet lo può trovare nell'interfaccia stessa di Padlet. Scelgo il IDEN link e ammetto che chi poi accederà potrà scrivere perché eh, eh, questo padlet ha una destinazione didattica e prevede l'interazione di uh, docenti o di, o di alunni o di altre persone, ammetto che possono scrivere downright. Avrei anche la possibilità eh, di, di controllare gli accessi mh, permettendo Um, l'entrata a quelle che, a cui mando uh, l'invito oppure di uh, moderare il post lascio uh, uh, così um, così come ho uh, settato e uh, vado anche quando ho finito avrò finito il mio uh, padlet andrò um, in questa icona share export e eh, potrò condividere il mio padlet eh, sui social network o esportarlo come immagine, pdf, sl, eh, CSV. Eh, posso anche eh, prevedere anche per email e la sottoscrizioni per opere e-mail e la stampa interessante è il codice embed che posso eh, in copiare e incollare nel mio sito per far comparire la lavagna nel, eh, nel luogo, ad esempio, della formazione. Se uso Wordpress ho eh, il codice embed appropriato per l'uso, uh, uh, cioè per l'inserimento della, della lavagna in Wordpress. ok, ora siamo pronti per utilizzare la lavagna, basta fare due clic sulla lavagna, scrivere un titolo, eh, scrivere una spiegazione o qualcosa, si possono poi aggiungere, come eh, vedete, una serie di elementi, audio, video, in, eh, foto e documenti. Allora, metto un titolo, il titolo sarà in questo caso, beh, posso mettere il mio nome, Laura Antichi, perché se siamo in tanti sulla stessa lavagna è bene sapere chi mette la risorsa, eh, posso scrivere sotto uh, qualche cosa, in questo caso posso mettere il tutorial che avevo fatto di presentazione di um, di Padlet come titolo e quindi con il più aggiungo il link link from web del mio tutorial il faccio eh, submit mi chiede se va bene eh, quanto mi propone in di vista, dico di sì e come vedete eh, sotto il messaggio mi eh, compare la risorsa che ho inserito, se cliccate sulla eh, finestra vedete comparire la risorsa che potete eh, benissimo navigare. Okay. Posso inserire uh, un altro mh, messaggio cliccando due volte, il titolo potrebbe essere un mm, post, metto un'immagine questa volta e, e questo eh, vi, eh, vi presento, presento un poster. Ad esempio, era per farvi vedere, faccio sempre su più. Questa volta lo vado a prendere l'upload dal mio computer, choose file e um, vado a prendere il poster che è dal mio computer, in questo caso. Vediamo se lo carica. Ci mette un po' a caricare mi dice se va bene metto ok e quindi vedete comparire l'immagine del mio uh, poster posso cliccare un'altra volta questa volta voglio aggiungere un uh, documento e come titolo scrivo mh, posso scrivere documento tanto per far vedere e um, esempio sotto esempio di griglia esempio di griglia vado sempre sul più ok upload dal mio computer choose a file e um, Posso, eh, no, no, questo non lo voglio. Eh, bom, facciamo questo, assessment, questo pdf, lo carica. Poi dipende la velocità dal... Eh, Comunque anche dalla connessione che c'è in questo momento ce n'è molto poca, evidentemente. Comunque lo carica pianino pianino. Volevo dirvi finché carica il documento che è sempre interessante e importante quando mh, eh, la lavagna viene usata in una classe eh, utilizzare... Mh, il proprio nome nella intestazione dei materiali che vengono uploadati, così eh, si ha anche traccia di chi ha postato. E Forse arriva adesso, questo upload... Ok, dovrebbe arrivare. Adesso lo sta caricando e mi chiederà se va bene la vista. Va bene, ancora le rubriche valutative. Mettiamo. In ok, era un PDF. Comunque era piuttosto pesante sì, quello che ho scelto per quello che ci metteva tanto tempo. E anche qui, poi, posso vedere la, eh, la risorsa come eh, mi viene eh, proposta sempre con questo caricamento lento in questo caso vedete che posso scorrerla ecco questo è padlet buon lavoro